Strafactor, un piccolo gioiello televisivo, tante novità anche ai live, parola di Daniela Collu foto, video. Guai a chi osa criticare Strefactor. Il programma spin-off di X Factor, se così possiamo definirlo. È difatti un piccolo gioiello televisivo, che si muove sul filo di quella dote bellissima e straordinaria che è l'autoironia. Ma è come quest'anno, l'intenzione di parodiare il talento originario è evidente nel linguaggio e nel montaggio delle puntate del suo fratello minore, che ha dato spazio persino ai casting e che, in parallelo con X Factor, darà il via ai live. In giuria, l'ormai immancabile Elio, Iache la Furia e Drusilla Foer ognuno con la propria squadra, in realtà senza categoria mentre alla conduzione ci sarà Daniela Collo, in arte sta zitta, che dopo l'imbarazzo dei primi tempi sembra sempre a fuoco e perfetta per il ruolo chiamato a interpretare. Factor non richiede infatti particolari talenti, se non quello dell'ironia, è un elemento raro in una tv che vive spesso di isterismi, drammi e di format che si prendono troppo sul serio. Per cui, la potenza del talent show che cerca il concorrente più alternativo e stravagante non va assolutamente sottovalutata, men che mai alla luce dell'attuale panorama televisivo. Inoltre, proprio come a X Factor, sarà possibile votare il vincitore di Strafactor attraverso i canali ufficiali. Una gara vera e propria, ma in realtà una non gara, la competizione diventa infatti piuttosto uno strumento e una spinta per il vero fil rouge di questo programma, che è alla fine è sdrammatizzare i canoni dei talenti e, più in generale, quelli televisivi.